Santofobia, paura persistente, normale e ingiustificata del colore giallo. <sussurra> Ambulofobia, paura persistente, anormale e ingiustificata di camminare. No. <sussurra> uh... <ride> Ma ci sono sul serio queste cose? Lo sa, vediamo andiamo avanti anginofobia paura persistente, anormale e ingiustificata di strozzarsi o soffocare in poche parole avere paura di deglutire <sussurra> anuptafobia paura persistente di non contrarre mai matrimonio e quindi restare scapolo Syngenesofobia, paura dei parenti snow, open... Gerascofobia, paura di invecchiare Omfalofobia, paura dell'ombelico mm -hmm. Pogonolo... no, Pogonofobia, paura delle barbe e dei peli facciali Gerontofobia Paura persistente, normale e ingiustificata Della gente anziana Anginofobia Paura di Anemofobia Paura del vento e delle correnti d'aria Uranofobia Paura del cielo Astrofobia, paura delle stelle e dello spazio Hai scorreggiato? No, no Barofobia, paura della forza di gravità no. Numerofobia, paura dei numeri